Salve a tutti ragazzi, sono S2004, oggi siamo in un nuovo video di Minecraft e oggi siamo in un modpack chiamato RLC Craft che di sicuro avete già visto ovunque su Youtube, mi è piaciuto molto, l'ho anche già giocato da solo e un modpack c'è, un sacco di roba, intanto Vedo che c'è una cosa brutta che mi ammazzerà subito. Che vola. Quindi nascondiamoci. Se qua se mi ammazzano... Sono morto tanto. Quindi allora... Se riesco provo a farmi... Cioè... È il modpack, uno dei modpack più difficili al mondo. E avete... Perfetto! E il gioco sta laggando. Allora, che è successo? Tra l'altro ho ottenuto l'inventario, non so per quale motivo, perché non dovrebbe succedere. Ma questo qua c'è uno spawn un po' più bello, ma il gioco sta frizzando un po', quindi aspettiamo un attimo che carichi qui. Tra l'altro non siamo molto lontani da dove siamo morti prima, perché qua c'è già il deserto. Comunque aspettiamo che il mondo carichi e generi chunk lentamente, che se no mi lagga poi tutto. Comunque stavo dicendo, questo è uno dei modpack più difficili del mondo che abbiamo già del legno. Vado. Sono, dei... Sono delle, delle formiche termiti. Non so cosa siano Credo sia la termite Qui c'è un um, waste Che è una mod E quindi poi ho attivato lo spawn point qua E quando si sente questo rumore Vuol dire che sta per succedere una cosa brutta Io Non sono molto felice Se succede una cosa brutta Allora questo mod pack è, è uno dei più difficili al mondo Quindi moriremo un sacco di volte Se ci va bene e... va bene iniziamo a rubare un po' di roba da queste casse ci sono un sacco di mod che limitano il gioco lo rendono più difficile e realistico anche i suoni si sentono molto bene e come sto dicendo è tutto molto più realistico comunque potete osservarlo meglio andando avanti Purtroppo non c'è una minima Ah, una minimappa e ehm... lo stavo dicendo con l'accento inglese non c'è una minimappa che ci avrebbe fatto molto piacere tra l'altro ah. ecco ad esempio non posso spaccare il grano perché non ho i requisiti necessari per saperlo fare però questo ci posso saltare sopra ecco <ride> questa cosa non è molto intelligente perché ci posso saltare sopra e e prendermi stesso, la stessa roba, tra l'altro posso distruggere la crafting. Ok, meno male, così ci fa molto piacere. Intanto iniziamo a lottare qui e farci del pane che ci farà comodo. I seeds non ci serviranno molto in questo momento, comunque... Qui, uh, vabbè, c'è già un sacco di roba utile. Mettiamocela, tra l'altro, ho oh, della protettura extra. Ma ah, tutti questi attrezzi ci faranno utile, ma non adesso perché non possiamo usarli. Quindi direi, per adesso usiamo questa come casa. E se non l'H sarebbe anche meglio. Allora usiamo giusto. Qualcosa qui Teniamoci dei blocchi e il pane E la crafting Allora Faccio vedere come iniziare al meglio Il gioco Intanto magari se spacchiamo Poi abbiamo già la fortuna di trovare dei bastoncini Ma no Ah intanto vi faccio vedere Che okay, adesso vabbè sto laggando un po' Ma a parte quello eh, Ci sono Come potete vedere I ci sono pure le balle di fieno che mi danno delle ossa, ci sono 114 mod e quindi è un mod modpack molto pesante e lo ve lo sconsiglio se avete dei pc non molto, ah questo è un dark Aegis, probabilmente mi, scio mi sciotta gli Aegis sono bravi e proteggono il villaggio quindi non bisogna attaccarli, questo non so cosa sia perché ci sono veramente un sacco di cose e va bene Intanto io volevo esplorare un po' Perché abbiamo trovato un villaggio Ok, okay. okay non c'è scritto niente Se c'era scritto qualcosa Era... volevo leggere cosa c'era scritto Tra l'altro stiamo andando a fuoco perché Qui non riesco a farvelo vedere bene c'è l'indicatore eh, del calore stiamo andando a fuoco quindi dovremmo raffreddarci e dovrei andare in acqua ma finché sto bene eh, preferisco non andare in acqua allora esploriamo ancora un po' tra l'altro dovrò iniziare a bere perché sennò muoio vediamo cosa c'è qua ah intanto una cosa quando cade un oggetto se io ci vado sopra non succede niente o mi shift per prenderlo o oh, suonato il telefono vado o oh, lo clicco cosa ci sarà qua sopra niente controlliamo per sicurezza dato c'è dell'ossidiana lì giù box senza niente altre robe continuiamo tra l'altro laggiù c'è un bioma strano che non ho mai visto dopo devo andare a controllare oh, c'è del cibo però qua quindi per adesso devo scendere quindi scendiamo velocemente. Ah, ecco, vedete, adesso c'è la visuale che mi sta venendo tutta un po' appannata perché ho sete. Questo indicatore qua è l'indicatore della sete e adesso sta molto eh, basso. Questo indicatore verde che avete visto qui adesso è l'indicatore del mio stato del corpo. Qui possiamo vederlo meglio. Mi fa vedere che ho, ho un po' di male al piede sinistro dice che dormire mi cura il 50% poi come fa vedere che se mi colpiscono in testa muoio anche il corpo e quindi devo sempre avercelo protetto se mi si distrugge eh, una parte del corpo poi io inizio a, a stare male quindi non lo so mi si rompe una gamba non riesco più a camminare mi si rompe un piede e idem cioè non è che non riesco più a camminare, vado molto lento. Quindi allora direi che moriamo perché non ho ancora mai capito quale è il tasto per bere. Perché io posso andare vicino all'acqua e bere, ma... Ah ok. Posso tenere premuto, ma allora nell'altro mondo di prova che avevo aperto non funzionava. Poi... Altre cose, bisogna raccogliere le rocce da per terra. Perché ti danno le pietre. E... Adesso andiamo da un'altra parte perché qui non è ottimo per iniziare, tipo qui andiamo e dobbiamo raccogliere la ghiaia perché con la ghiaia possiamo farci i primi attrezzi perché non possiamo rompere il legno a mano, faccio vedere, comunque se io provo a spaccarlo ci metto una vita e in più non me lo dà, quindi noi raccogliamo le pietre da per terra tipo questa poi i fiori qua ci servono un sacco e la so che li ho accolti Che sono intelligente ok allora vi faccio vedere che con quattro rocce io le metto qui e faccio una cobblestone e faccio stone age senza aver fatto gli prima gli altri achievement comunque quanto mi dura e stazzerò da mezz'ora pure non va via comunque Ah, ora mi è sparita tutta la, la sete così all'improvviso. Beh, certo, anche se, se non mi va via first, sarebbe sete. Tra l'altro, ecco, ad esempio, adesso vi sto facendo vedere che sto cliccando col tasto destro, ma non mi fa bere quindi, forse mi fa bere solo quando sto proprio morendo di sete. Allora, poi, quindi per raccogliere il legno abbiamo bisogno del, um, degli attrezzi in eh, flint e quindi dobbiamo trovare un deposito di flint qui da qualche parte e se abbiamo fortuna, cioè io non ce l'avrò di sicuro, li dovremo trovare ma non li troveremo Allora, qui il mondo sta frizzando veramente un sacco, quindi non so cosa fare siamo già a 10 minuti, direi che... che non ho fatto un cavolo. Qui c'è la torre piena di mostri, quindi direi di non andarci. Tecnicamente non si dovrebbe correre, però boh, io lo faccio perché, tanto abbiamo l'acqua. Allora, vediamo se qua c'è qualche... Ah, ecco che non me lo caricava, c'era una... Questo posto qua che non mi viene in mente adesso come si chiama, questo ci fa comodo se troviamo del ghiaccio e l'abbiamo trovato. Allora se so di nuovo tenendo, tast tenendo premuto il tasto a destra ma... Ah mi devo shiftare per raccoglierli. Quindi se io mi shift inizio a bere. Allora raccogliamo un po' di ghiaccio che... E' utile per fare le armature resistenti al caldo, anche se non l'ho ancora mai fatta dovrei sempre provare sul mio mondo di prova. E qua abbiamo la ghiaia, ok perfetto abbiamo la flint, ora noi con la flint non possiamo fare un cavolo, ci serve un blocco d'oro che ad esempio adesso qui ce l'abbiamo, se glielo spacchiamo sopra ci, ci eh, otteniamo la flint shard. Qui possiamo fare degli attrezzi, ora dobbiamo andare a spaccare le fronde degli alberi e otteniamo dei bastoni. Con questi bastoni possiamo fare il flint knife, che è un coltellino. Con questi knife possiamo fare queste che sono plant fiber. E con tre plant fiber possiamo fare un plant string quindi se adesso noi prendiamo quest'altro bastone forse ce ne serve ancora una ma non ne sono certo facciamo così dobbiamo tenere la hatchet. con cui noi veniamo qui e possiamo rompere il legno è stato abbastanza veloce da fare perché ho trovato al primo colpo la flint, però di solito si stanno delle ore e delle ore. Tra l'altro, c'è questa bellissima animazione dell'albero che cade e mi droppa tutta la sua roba per terra. E non l'ha fatto. Perché è molto bravo l'albero. E va bene. Ecco, ora me l'ha droppati. ha un'altra cosa. Perché ho un libro. Bene, se era buggato qualcosa, eh, un'altra cosa non dovete mettervi sotto gli alberi che cadono perché morite e le mucche qua sono utilissime, quindi se riusciamo a tenerci ferma qua una mucca, dobbiamo ricordarci che qua ci sono le mucche, perché così noi ci facciamo un secchio col ferro se mai lo troveremo, poi andiamo a prendere il latte da loro e le mangiamo. Poi, quindi noi ci siamo, adesso dobbiamo raccogliere un sacco di pietre, eh, così poi possiamo fare la pietra e sto laggando un botto. Allora ragazzi, eh, metto un attimo in pausa il video perché così raccolgo un po' di pietre ci vediamo dopo. Allora ragazzi, volevo farvi vedere un'altra cosa, se adesso noi apriamo qui posso farvi vedere che abbiamo i piedi un po' rotti. Andiamo vicino a questa ninfa e ci dà rigenerazione e mi fa vedere che eh, sì, mi sto rigenerando. Infatti adesso ho il piede blu e c'è blu. Speriamo di no, non voglio essere un buffo. E mi viene il piede verde per dire che adesso sta bene. Quindi se trovate una ninfa, ricordatevi che vi può aiutare. Quindi intanto io me ne sono accorta adesso ha smesso di laggare quindi magari riesco ancora a registrare questa invece è Andesite non ci interessa adesso eh, raccogliamo ancora questi intanto dovrei farne due ne raccogliamo ancora uno che non è questo ma questo ne facciamo tre ora noi con la crafting che abbiamo fatto prima Possiamo, non è vero non possiamo faccio vedere che qui per, se mettiamo direttamente il legno qui non succede niente quindi noi dobbiamo piazzarlo andare sopra e, e colpirlo col tasto destro poi per fare i bastoni bisogna fare la stessa cosa e ce ne darà pochi quindi eh, dovete avere un sacco di legno quindi non un ascia ma un piccone volevo farmi poi il knife fa 3 di danno e ne fa di più il piccone ma non fa niente cioè ne fa uguale un piccone comunque con l'ice cube vediamo un po non si può ancora fare niente ma probabilmente è più tardi dopo si potrà ah distruggiamo questa crafting e tra l'altro rompere la pietra darà il blocco di pietra intero ma se voi rompete ad esempio un blocco di pietra tipo questo ma quello non la possiamo rompere perché dobbiamo avere 4 di esperienza e si faccia vedere anche come si fa a salire ti dà le rocce che poi allora tu converti allora io sto morendo di sete quindi saliamo ricordiamoci che dice del ferro perché ci fa utile e cerchiamo una pozza d'acqua Laggiù c'è dell'acqua, spero anche qua, quindi beviamo sempre, ricordatevi, shift e tasto destro. Comunque questa non è un'acqua depurata, quindi bisogna depurarla. Allora intanto oh, qua ci sono delle mele, raccogliamo le mele, tra l'altro credo che si possono raccogliere anche rompendole, però ci vuole più tempo con tasto destro più veloce. Vabbè abbiamo già abbastanza cibo quindi direi non stiamo a raccoglierle tutte Poi qua abbiamo già un sacco di ehm, legno Comunque uccidiamo questa pecora e otteniamo della lana, con la lana noi possiamo fare anche delle corde Però in questo momento a noi ci serve la lana per farci il letto Quindi direi, allora adesso torniamo nella nostra piccola base e ci facciamo qualcosa. Questa roba qui è pericolosa, quindi direi. Non tocchiamo e non incastriamoci preferibilmente. Ah! Ah. Forse era meglio trovare un villaggio in pianura. cosa sti così tanto rubiamoci la lana che c'era mi stanno ancora inseguendo allora scappiamo va ah no invece c'era il bioma l'avevo visto qui e eh, vado. ok il deserto è invivibile per il caldo per per eh, i mostri la nostra casa non era questa ma quella ma vabbè a questo punto non facciamo gli schizzi no si prendiamoci una casa a caso qui c'è la lana quindi ne abbiamo tre possiamo farci un letto bianco perché siamo in 1.12 tra l'altro poi in descrizione se mi ricordo vi lascio poi il link per scaricare questo modback ricordatevi che dovete avere un computer potente e eh, io spero di insegnarvi che cosa la mangiamo questa torta. Non mi sa che neppure mi manca andare a bere. Tra l'altro, l'ice cube è di Tove Snail Ice. Non si può piazzare, non si può mangiare. Tra l'altro, se vedete le linee nere sopra e sotto, è sempre per lo stesso motivo della Pixel, ma non posso registrare Minecraft mod dato se non in um, schermo non intero l'altro la torta finisce prima non mi sembrava di avere così tanta fame altre cose se avessi allora un pezzo di carta ce l'ho no devo fare la ciotola non ho raccolto la crafting prima perché sono intelligente quindi piazziamo due cose facciamoci una crafting ci facciamo anche benchmarking non ce l'ha dato comunque Dobbiamo farci una ciotola, quindi di nuovo altri due cose da sopra, con la ciotola e fiori che in questo momento non abbiamo, non so se funziona anche con le lillipad, no? Quindi allora andiamo a raccogliere un altro fiore, qui è giorno, queste tra l'altro non so cosa sono, proviamo a romperle, sperando che non moriamo. Eh, madò, quanta roba? Che cos'è? Cobble Madonna, mi sono preso un infarto, non so che cos'era questo rumore, ma fa niente. Allora, adesso di nuovo rende di sete. Quindi è meglio bere. Eh, allora, tra l'altro, non ho ancora mai rotto un cactus. Probabilmente si romperà con l'ascia e cade anche quello. Che figo. Però non me lo troppa perché stiamo laggando. Ecco, questo è un fiore. Se io lo mettessi qua, insieme a questo qua giallo, non me lo dà perché non è quello che vuole lui. Tanto qua mi dà cactus seed. Quindi a quanto pare con questi cactus non li posso più piantare. Ah, ok... Quella margherita lì va benissimo, perché è un fiore vanilla. Vi faccio vedere che se la raccogliamo, e l'ho già piantata perché sono intelligente, mettiamo... Ah, Desert Myrmex Cocoon, non so cosa voglia dire, sinceramente, dopo... Vado a vedere allora, ci serve anche il Dandelion e la ciotola facciamo gli links di selve che è con la carta e una corda che adesso non ho però posso farla con questo non so se con knife la rompo ma sembrerà di no cioè mi sembra di no fatta ah, non me l'ha data molto nettamente ma me l'ha data quindi una corda, un paper, ci dà plaster che ci cura ma con l'ealing ci dà l'altro plaster che è meglio. Prendiamoci di nuovo il knife e metto un attimo in pausa il video perché devo fare una cosa. Quindi ci rivediamo dopo.